Eccola Giorgia. Ok, grazie intanto di essere qua. Buonasera Giorgia, grazie Buonasera. della tua partecipazione. E Giorgia del Mese, psicologa dell'infanzia, ma anche autrice di diversi album all'attivo, ha partecipato al tempo, ma soprattutto è qua, investe nella sua attività come musicoterapeuta. E perché questo? Perché durante il lockdown ha sperimentato le piattaforme più usate nella data, quelle di cui abbiamo già parlato prima, eh, Zoom, Meet, eccetera, per fare degli interventi a distanza, giusto appunto, come musicoterapeuta. E quindi eh, volevamo chiederti se ci potevi raccontare che cosa vuole dire fare musicoterapia per bambini e bambini con disabilità attraverso l'online, attraverso le piattaforme di comunicazione digitale. Ok, eh, allora, prima cosa, buonasera a tutte e a tutti, mi, mi accetto che mi stiate sentendo, mi date un cenno? Oh yes! Okay. E, grazie per l'invito e grazie anche per i contributi veramente molto interessanti che... Che mi hanno preceduto e che ho seguito insomma, per, per intero. Eh, in questo breve intervento mi vorrei soffermare appunto come, come anticipava Marco sulla mia esperienza come musicoterapeuta nell'ultimo anno. Perché quando eh, ci siamo trovati come eh, professionisti no? nella dimensione perturbante della, della pandemia e del conseguente eh, lockdown, abbiamo dovuto conoscere, confrontarci e scontrarci con eh, timore ma devo dire anche con eh, curiosità con eh, i metodi eh, in remoto per poter proseguire eh, la nostra eh, attività clinica in altro modo. Ecco, rispetto a questo evento io mi vorrei eh, soffermare in particolare su eh, cosa cambia, eh, cosa si perde, cosa resta e cosa si trova invece in una terapia in remoto rispetto ad una terapia eh, classica in stanza o in studio. Allora, in primo luogo, eh, per la prima volta eh, storicamente nella nostra professione ci siamo trovati a condividere eh, su un piano, eh, direi, orizzontale con i pazienti, eh, sia le stesse preoccupazioni esistenziali, lo stesso spavento eh, per il nuovo virus, sia l'uso di un mezzo utilizzato in psicoterapia. E in musicoterapia ancora di più fino ad ora solo per casi ehm, eccezionali. Eh, è stata, eh, stata un'esperienza ehm, davvero intensa, eh? è stato come provare a salire su una scialuppa insieme al paziente in, in un mare in tempesta. Ci siamo trovati ad essere due persone contemporaneamente in difficoltà e questo non è eh, qualcosa di consueto in una terapia eh, e con la stessa quota no, di potere nel gestire gli inconvenienti di un mezzo come Skype, Zoom eh, o Meet che poteva interrompersi, non funzionare, ritardare. Per noi clinici eh, un po' rigidi, no? abituati al setting rassicurante di uno studio sempre uguale, sempre quello, eh, sempre lo stesso, con la stessa ora, la stessa scansione, ha reso sicuramente Ehm, necessario un nuovo aggiustamento nella relazione di potere. Magari un paziente giovane poteva dirti dottoressa provi a fare così, la chiamo io perché eh, non funziona, non ha inviato il link eccetera. Ecco, questo ha dovuto eh, necessariamente portarci a riparametrare la relazione. E ancora cosa cambia nel setting della terapia in remoto? Allora, il paziente entra nell'abitazione del terapeuta e viceversa, il terapeuta entra nell'abitazione del paziente. Quindi lo scenario della propria abitazione, degli oggetti sullo sfondo, dei rumori di fondo cambiano profondamente lo spazio simbolico eh, e unico della stanza di terapia, inviando eh, inconsciamente messaggi su di sé e sul proprio contesto di appartenenza. Cosa si perde? Per entrare nel vivo poi dell'esperienza proprio uh, musicoterapica, quello che eh, si perde moltissimo è una quota di ascolto e uh, una quota di silenzio, anche per tornare a, diciamo, alla matrice della, della, della, vostra, uh, della vostra radio sulla, sulle distrazioni. Ecco. Uh, L'ascolto mi riferisco all'attenzione al suono che produce tutta la comunicazione non verbale del paziente la proscenica, la prosodia, la sfumatura dell'intensità della voce, il modo in cui il paziente si alza, si muove nella stanza e sceglie uno strumento. Credo inoltre che il limite più grande della musicoterapia online sia la non disponibilità da parte del paziente di strumenti di cui può disporre esclusivamente il terapeuta e può proporre di utilizzare, ma rappresenta un grosso vizio nella tecnica perché, terapeutica perché preclude la libera associazione e scelta del paziente. Inoltre, da un punto di vista prettamente tecnico, eh, nel canale insomma, con l'utilizzo in remoto non esiste una sincronia eh, musicale, per cui non è possibile eh, cantare insieme eh, nello stesso momento, eh, suonare insieme nello stesso momento e questo fa perdere eh, tantissimo insomma della possibilità di sincronizzazione eh, sonoro musicale ma anche diciamo affettiva e simbolica. Il silenzio che caratterizza spesso l'inizio e la fine di una seduta sono difficili da tollerare davanti ad uno schermo. Rivedere l'immagine di se stesso in silenzio può attivare meccanismi ansiogeni e persecutori che portano a manovre di evitamento difensive con una iperverbalizzazione da parte del paziente che serve in molti casi ad annientare il disagio provocato da un silenzio che si vede, eh, però si tocca anche a distanza. Molti pazienti non hanno potuto proseguire la terapia nel lockdown perché non avevano uno spazio sufficientemente riservato per poterla svolgere. Un'abitazione affollata, l'assenza di una stanza con la porta o per la paura di essere ascoltati da altri membri della famiglia. Questo sicuramente porta, per quanto mi riguarda, ad una riflessione ehm, sulla eh, demagogia rispetto alla eh, possibilità di ehm, annientare o di equilibrare le disuguaglianze sociali attraverso i mezzi, ehm, i mezzi digitali. Ecco, questo per la mia esperienza non è sempre potuto succedere, anzi ha eh, esacerbato eh, e polarizzato invece moltissime... Eh, Differenze eh, di possibilità di utilizzare questi mezzi. Eh, a volte la musicoterapia è stata svolta ugualmente in situazioni eh, abitative caotiche, dove durante la seduta si introducevano fratelli che volevano cantare, genitori che cucinavano, campanelli che suonavano, a volte molto più forte eh, di me stessa e del paziente. Dopo eh, questa diciamo parziale demolizione dell'esperienza musicoterapeutica online, vorrei passare invece agli elementi di forza che eh, secondo me eh, sono emersi. Allora, cosa si trova? Sicuramente una necessità eh, di darci una compiutezza, di dare una compiutezza alla seduta online, di dare un senso a quella finestra temporale, un inizio e una fine che permette un'accelerazione dei processi di pensiero nel paziente che... Eh, spesso con gratitudine che chiudendo lo schermo ha vissuto un'esperienza che ha avuto un inizio eh, ed una fine si trova l'urgenza di dire e capirsi e ciò che caratterizza l'esperienza terapeutica online a patto che venga vissuta come una possibilità e non come un surrogato di una privazione e infine cosa resta ciò che resta è sicuramente la relazione molto importante eh, che può essere mantenuta anche a distanza, un processo che non si interrompe ma assume altre forme e consente al paziente e al terapeuta di fare nuove esperienze di sé e della relazione, andando a testare simbolicamente e materialmente, è quasi un'opportunità un eh, paradigmatica, mh, di abbandonare la rigidità, adattarsi ai cambiamenti, che rappresenta poi l'aspetto eh, evolutivo e di salute mentale di ogni fase del ciclo di vita. Grazie. Grazie a te Giorgio. Una domanda. La parte, diciamo, tecnica, no? in questo discorso che facevi sul ragionamento per cui non ho il paziente o comunque la persona... In, uh, lì fisicamente, e dicevi se ho capito bene che anche dal punto di vista secchia, questa, questa scena, diciamo, eh, dell'ansia, nel senso di un po' quello che era detto anche prima, giusto? Cioè che la connessione può scappare, che ci può essere un rumore, il campanello che suona in, questo, in questa accezione, dicevi? Ho capito bene. Sì, c'è un aspetto tecnico ed un aspetto diciamo, di setting, un aspetto più relazionale. L'aspetto tecnico può creare sicuramente un'ansia dato dalla possibilità della frammentazione della comunicazione, no? perché si può interrompere e quindi immaginiamo che in, una, in un rapporto terapeutico magari siamo in una situazione molto intensa, no? Ehm, molto introspettiva o di un insight particolare magari si interrompe la comunicazione proprio in quel momento e bisogna riprenderla da capo e, e questo crea delle difficoltà molto, molto importanti no, per approfondire quel momento così intenso eh, al quale si è arrivato con grande fatica ecco questo è qualcosa da, da tenere sempre, sempre in considerazione e che crea una sorta di arousal, di attivazione quasi allarme eh, nella, seduta, nella seduta online. Invece l'aspetto proprio relazionale è quello che citavo prima, cioè non avere due corpi in una stanza ma eh, essere in due stanze diverse ma in connessione, eh, questo fa perdere eh, sicuramente tanti, tanti aspetti, eh, però crea comunque l'opportunità in situazioni così difficili come quelle abbiamo vissuto di riformulare di parametrare in qualche modo questa, eh, questa relazione. Sì. quindi sostanzialmente diciamo se ho capito bene meglio di nulla ecco mentre per quanto riguarda secondo te l'ultima domanda che ti volevo fare, eh, la formazione a distanza visto che ne parleremo dopo e ne abbiamo parlato prima, i a tuo giudizio eh, la formazione a distanza visto che ora al di là del lockdown si parla tanto e tanti corsi sono passati a distanza no? penso a corsi universitari ma anche a corsi relativamente alla mia attività quindi legati al digitale, è eh, quasi che si sia davvero tollerabile... Saltare no, la, la in presenza la stessa cosa anche intorno al concetto di telelavoro, smart working per cui sembra. Ah, che bello, che figo, eh, mi alzo, accendo il PC, inizio a lavorare oppure seguo il corso. Ecco su questo, se ci puoi lasciare con, con una riflessione anche frutto dell'esperienza che hai avuto sotto lockdown il mio musicoterapeuta. Mm. Sì, da questo punto di vista mh, mi sento di parlare come com psicologa eh, in, in misura maggiore, nel senso che i processi eh, attentivi e i processi cognitivi eh, rispetto ad un ambiente di apprendimento cambiano profondamente, se siamo in presenza o se siamo, o se siamo eh, in remoto. Eh, eh, sono meccanismi anche molto, molto complessi, però... Eh, sono dati da, dalla possibilità da parte del docente, del formatore, di avere un retro feedback che mh, non è soltanto eh, di tipo verbale. Eh, siete attenti? Avete capito? Ecco, mh, ovviamente non, non, basta. non basta questo, c'è cioè bisogno veramente di eh, vedere, no? poi, come il gruppo, che diventa, il gruppo di formazione che diventa poi eh, qualcosa di più della, della somma dei singoli dei singoli elementi, e eh, come sta vivendo, come sta reagendo in quel, momento, in quel momento formativo, per cui come diceva Onofrio anche all'inizio, eh, la DAD può diventare qualcosa mh, che funziona di più in un rapporto individuale, ma in un rapporto gruppale credo che si creano eh, delle difficoltà molto più importanti. Ok, perfetto Giorgia, grazie mille per il, tuo, per il tuo intervento. Grazie. Grazie a voi, grazie buon lavoro.